Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia Nel video di oggi ci occuperemo di come si fa ad installare un programma in Linux che non è ufficialmente contenuto all'interno della versione che stiamo utilizzando e Per fare questo bisogna vedere come si installa il repository cioè diciamo, questo contenitore remoto che ci consente di installare questi programmi fra virgolette eh, non ufficiali Allora noi ci siamo messi in testa di installare questo programmino che si chiama Ubuntu Cleaner e che serve per pulire le cache, le cache dei browser all'interno di Linux che è stato fatto da Gerard Puig non è contenuto all'interno dei repository ufficiali di Linux lo verifichiamo subito perché se noi andiamo nel terminale e tentiamo di lanciare il comando manualmente sudo aptitude get significa eh, prenderlo, installalo e scriviamo ubuntu cleaner vediamo che non essendo contenuto mettiamo la password essendo contenuto all'interno dei repository ufficiali vedete dice impossibile trovare il pacchetto Ubuntu Cleaner quindi in questo caso che cosa bisogna fare bisogna andare nella pagina eh, direttamente del creatore eh, di questo programma e, e trovare come eh, si fa ad aggiungere il repository e installarlo per fare questo bisogna essere sicuri di qual è la propria versione allora se noi andiamo nel menu e scriviamo software vedete che appaiono queste tre applicazioni che sono un pochino confuse perché c'è software, software aggiornamenti e aggiornamento software creano sempre confusione la software è il programma tramite il quale si installano in Linux delle applicazioni software aggiornamento è la lista dei repository cioè dei luoghi dai quali si può installare e aggiornamenti software è il programmino che lancia l'aggiornamento come se fosse Windows Update noi a tutti gli effetti vediamo che se lanciamo per esempio il programmino software e clicchiamo la lente e anche qui cerchiamo ubuntu cleaner vedete che noi siccome questo programma non è fra i programmi ufficiali della nostra versione e praticamente non abbiamo già aggiunto il repository vedete che ci dice che l'applicazione non è trovata Allora, quale versione di linux abbiamo noi dobbiamo utilizzare questo qua software aggiornamenti e vedete che ci dà la lista di tutti i repositories che sono stati installati se noi andiamo per esempio in altro software nella scheda vedete che noi capiamo intanto che la nostra versione è la Bionic Bionic. e vedete che per esempio io ho come eh, repository particolare ho messo quello di Opera Browser vedete questo HTTPS deb.opera.com opera stable è così come appare l'indirizzo di un repository tutto ciò che è qui Può essere richiamato a terminale con il sudo apt get install. Tutto ciò che non è qui non può essere installato. Allora, noi dobbiamo installare un nuovo repository. Come facciamo? Abbiamo scoperto che la nostra versione è Ubuntu Bionic, anche se noi usiamo, per esempio, Xubuntu, ma è la stessa cosa. Siamo andati nella pagina del programmino Ubuntu Cleaner, che serve per pulire eh, le cache, e vedete, all'interno noi scegliamo la nostra, vedete, la nostra versione, la Bionic, e clicchiamo vedete che ci dà eh, tutti i dettagli e poi praticamente eh, noi dobbiamo eh, cliccare qui PPA per sapere come si fa a installare un repository e se noi eh, clicchiamo per esempio technical data eh, vedete che noi ci dà tutti, tutte quante le caratteristiche del nostro repository, in particolare vedete che ci dice che per eh, installarlo potremmo fare il comando add aptitude repository dal terminale, oppure noi quello che possiamo fare prendiamo, vedete, selezioniamo questa riga, facciamo copia, poi andiamo nel programma che abbiamo aperto e facciamo aggiungi che cosa? Aggiungi repository, quindi aggiungi luogo dal quale possiamo installare una nuova applicazione. Questo è da fare soltanto se diciamo, la fonte è affidabile, d'accordo? È una cosa molto importante. Se la fonte è affidabile e conosciuta, questo programma non è ufficiale, è mai conosciuto. E vedete facciamo aggiungi sorgenti, che sarebbe il repository. Ci chiede per sicurezza la password perché questa è un'operazione... Molto importante, facciamo invio e vedete che all'interno della nostra, tentiamo di aprire la finestra, della nostra lista dei repositories Adesso quello di Gerard Puig vedete, è, stato, è stato installato e correttamente con la versione Ubuntu Bionic Quindi quello che abbiamo fatto è semplicemente abbiamo copiato questo indirizzino del repository, abbiamo fatto aggiungi, l'abbiamo incollato abbiamo fatto ok con la password Adesso che noi abbiamo il nostro repository di questa applicazione non ufficiale inserito all'interno della lista software e aggiornamenti nel tab altro software noi facciamo ricarica, cioè aggiorna tutti i repository, ci mettiamo un pochino perché deve ricollegare diciamo, la nostra versione di Linux a tutti i repository attendiamo un attimo che deve fare questo ricaricamento perché si è resa conto che la versione che è un nuovo repository è stato aggiunto ci vuole un pochino eh bisogna aspettare un attimo quando avremo finito l'aggiornamento della cache dei repository badate bene non della cache del browser che è un'altra cosa vedete lo sta facendo vediamo quanto manca quando avrà finito noi adesso finalmente noi dal terminale potremo a tutti gli effetti lanciare il comando per installare il repository di Ubuntu Cleaner perché verrà riconosciuto vedete adesso praticamente ha terminato, noi andiamo nel terminale e facciamo nuovamente sudo apt, potremmo andare anche nell'applicazione nell per installare i programmi, noi lo facciamo manualmente get and install adesso facciamo punto cleaner e vedrete che ci chiederà la password no, già, già, già gliel'avevamo data e siccome il repository è stato aggiunto in quel luogo noi adesso possiamo fare sì e l'applicazione verrà vedete, a tutti gli effetti installata mentre questo comando prima non ci consentiva per motivi di sicurezza di installare questa applicazione non ufficiale perché non avevamo aggiornato il repository adesso si può fare quindi è sufficiente andare nella pagina ufficiale del programma copiare questa, questa stringa e incollarla all'interno di questa finestra vedete, scriviamo bene, ve la faccio rivedere che è software e aggiornamenti in particolare all'interno della scheda vedete altro software e vedete che la ritrovate qua finché questa riga comparirà all'interno della de, de lista del repository potremo operare l'installazione di questi programmi se noi per esempio andiamo a vedere per esempio, dentro le nostre risorse andiamo indietro, andiamo indietro, andiamo dentro Edge vedete che dentro apt che è il comando che abbiamo lanciato c'è il, eh, il file sources eh, punto list, punto se noi lo doppio clicchiamo molto simpaticamente addirittura vedete ci fa vedere tutte le nostre sor eh, sorgenti vedete queste sono le sorgenti quelle ufficiali quindi è praticamente che cos'è è un file di testo che noi vediamo in quell'immagine adesso siccome noi abbiamo aggiunto il repository l'abbiamo aggiornato con la password e, e l'abbiamo installato tramite il terminale ma noi potremmo fare anche se lo facciamo loro lo verifichiamo se noi andiamo nel programmino ufficiale di Ubuntu che di la verità non usiamo molto perché noi tendiamo a usare la riga di comando e qui adesso scriviamo Ubuntu Cleaner vediamo che cosa ci dice l'applicazione ancora dice che non è stata trovata in realtà non ci credo Vediamo, andiamo a vedere se esiste vedete Ubuntu Cleaner quindi in realtà l'applicazione ci doveva dire che è stata trovata ed è stata installata questo programmino infatti non lo usiamo molto perché non capiamo bene come funziona. Vedete che adesso all'interno di Ubuntu Cleaner, vedete che c'è anche la cache di APT. Qui bisogna stare un pochino attenti. Bisogna semplicemente cliccare per esempio le cache dei, eh, dei browser. Vedete io ad esempio ho eh, Chromium e Firefox e vedete che ci dice che Firefox cache per esempio ha 20 megabyte di cache, noi la doppio clicchiamo bisogna stare attenti se ci sono informazioni che ci servono, non bisogna farle e a questo punto si, si preme il tasto clean e ecco viene, viene ripulito, possiamo anche co controllare qual è la cache di Thunderbird, non capiamo come mai c'è questa cache, la puliamo perché non l'abbiamo mai usato vedete poi ci sono anche le cache eh, di sistema, qui bisogna stare molto attenti, io consiglio di non utilizzarlo se non si sa quello che, che si fa però Ubuntu Cleaner è a tutti gli effetti un'applicazione carina per ripulire manualmente in una maniera più efficace la cache della navigazione internet dei browser che si hanno a sistema vi lascio mh, a eh, diciamo a, nella descrizione del video vi lascio il link del, della pagina ufficiale di questo programma